Bianca Balti, sexy topless davanti allo specchio. La nuova sticker cover del cellulare di Bianca Balti è molto ingegnosa, soprattutto per chi, come lei, vuole scattarsi tanti selfie davanti allo specchio. Per testarla? La supermodella italiana colpisce nel segno specchiandosi in topless nel suo bagno che momento op. Bianca Balti, topless davanti allo specchio per testare la nuova cover. Sulle sue Instagram stories, Bianca Balti condivide con i fan il suo nuovo acquisto in fatto di accessori per il cellulare, la sua sticker cover da attaccare allo specchio è perfetta per i suoi selfie e ancora di più se si tratta di sexy selfie. La modella di Lodi si trova in bagno e decide proprio di stupire i suoi fan girando su se stessa mentre si guarda allo specchio. Come? In topless, coperto elegantemente da un semplice asciugamano con cui la 33enne cala il sipario sul suo décolleté. Bianca sembra apprezzare moltissimo la sua cover e siamo sicuri che, prossimamente, il social delle immagini ci regalerà tanti scatti della bellissima mamma di Matilde e mia. Questo, per la Balti, è un periodo carico di emozioni e impegni lavorativi, soltanto pochi mesi fa, ad esempio, si è sposata in un meraviglioso abito stile impero con il lui del suo cuore, Matteo McRae. Incantando tutti a volta in un sogno di finissimo pizzo bianco. La modella era raggiante e forse anche per questo che ciò che è successo pochi giorni dopo l'ha sicuramente colpita, ma non scalfitta. A cosa ci stiamo riferendo? I fan di Bianca non vedevano l'ora di rivedere la propria beniamina calcare l'ambita passerella di Victoria's Secret, 12 anni fa. Infatti, nel 2005, la Balti era stata scelta tra tantissime modelle che accalcavano la fila delle pretendenti e, per la prima volta, ha indossato le bianche ali degli angeli più belli che esistano sulla Terra. Quest'anno, ancora una volta, la supermodella si trovava tra le giovanissime top model che non vedevano l'ora di farsi conoscere nel mondo della moda. Lei, invece, è già un nome enormemente affermato, visto che la sua carriera ha avuto inizio subito dopo le scuole superiori, ma per questa volta, da Victoria Secret, arriva un no. I suoi follower non se lo aspettavano e, forse, nemmeno lei, ma la classe non è acqua e la Balti ha sfoderato tutta la sua eleganza non solo sulle passerelle successive come accaduto a Venezia 74, ma anche su social. Su Instagram, la 33enne novella sposa ha commentato con Ironia la porta chiusa sul segreto di Vittoria e ha fatto alle nuove ragazze Angelo Grand e sinceri complimenti. Bianca Balti per OVS, un amore rock. Come vediamo spesso sul suo profilo Instagram, Bianca Balti sfoggia originali street look roccheggianti per trascorrere le sue giornate. La griffe? È una delle sue preferite, OVS, per cui è splendida testimonial, ammirata da tutte le sue follower. Grazie al suo portamento. Alla sua eleganza e al suo charme incredibile, Bianca Balti ha lanciato un forte messaggio sul red carpet della mostra del cinema di Venezia, indossando un abito a kimono meraviglioso, realizzato dalla Maison Low Cost. E indovinate? Sul tappeto rosso, è stata una delle visioni angeliche che più ha lasciato estaseato il pubblico.